Sì, grazie Presidente, sono stato costretto a studiare perché io come corsetti non ci ho fatto le scuole serali, quindi educazione civica non era il mio forte e mi sono andato ad approfondire tutto quello che è eh, scritto nel, nell'atto, ovvero che dopo l'approvazione di questo disegno di legge eh, ci saranno notevoli effetti per il mondo dello sport. Eh, anche se questo potrebbe apparire al limite della legittimità a riferimento alle direttive europee allora l'approvazione di questo disegno di legge in realtà non comporta al momento nulla in quanto eh, un disegno di legge non è una legge e per di più tra l'altro effettivamente ci sono anche dei possibili contrasti con quelle che sono i i, le, linee, eh, le direttive europee e inoltre ecco, eh, andando avanti nel del, del, nelle fonti del diritto la gerarchia delle fonti sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. È vero, ma appunto un disegno di legge non è una legge, quindi non è una norma, quindi non è cambiato nulla nell'ordinamento legislativo italiano in questo momento. Le leggi ordinarie sono considerate fonti primarie, al di sotto delle quali si pongono le fonti secondarie come i regolamenti, vero, ma appunto, ripeto, il disegno di legge non è una legge. Quindi l'imminente approvazione di questo di legge, che appunto è stato approvato, potrebbe comportare un disallineamento con le procedure regolamentari approvate? Assolutamente no, in quanto questo disegno di legge prevede eh, cosa dà? Dà al governo il potere, eventualmente, se vorrà, entro 12 mesi, non entro 90 giorni, di eh, legiferare su, sullo sport e in particolare di prevedere un sistema all'interno del quale forse sarà possibile eh, avvi, avere un affidamento diretto, quindi non si sa se questa legge arriverà, non si sa come arriverà né quando arriverà, e quindi non si crea nessun disallineamento in questo momento. Tra Permettetemi la battuta, quando mai il disallineamento dei regolamenti con le leggi nazionali è stato un problema? Abbiamo avuto dei regolamenti disallineati con le leggi dello Stato per 10-15 anni e nessuno si era mai posto il problema prima di noi. In tre anni abbiamo approvato quattro regolamenti. E quindi va bene che finalmente ci si renda conto che i regolamenti devono essere allineati alle leggi, ma non è questo il caso. Quindi in attesa di successivi decreti legislativi, eh, si chiede di procedere con una metodologia a breve modificata che potrà comportare un'eventuale difformità e non omogeneità negli atteggiamenti amministrativi che potrebbero essere oggetto di ricorsi uguale no perché la legge eventualmente forse chissà se come e quando darà la possibilità di prevedere gli affidamenti diretti non renderà obbligatorio questo strumento e soprattutto non renderà mai illegittimo la gara pubblica quindi l'ente locale sarà sempre libero, per fortuna, di poter scegliere di essere a favore delle gare pubbliche. Questa amministrazione lo è, lo ha dimostrato, speriamo che anche le altre eh, lo siano. Ho sentito dire che, appunto, in realtà anche la, la proponente di questa mozione lo è, quindi siamo d'accordo. Motivo per cui, appunto. Arriviamo all'impegno, una moratoria nell'attesa dell'approvazione di questa eventuale fantomatica legge a nostro avviso non, non ha senso e sarebbe anzi molto dannosa in quanto finalmente con grande fatica abbiamo approvato tutti i regolamenti stiamo cominciando a pubblicare eh, le gare, sospendere tutto adesso sarebbe un, un qualcosa che mi domando davvero a vantaggio di chi dovrebbe andare e quindi se, se anche tutte queste premesse tra l'altro fossero vere ma appunto diciamo non lo sono perché è un disegno di legge non è, non è nulla non è, non è una legge, non ha alcun valore il Movimento 5 Stelle sarebbe comunque contrario agli affidamenti diretti in quanto ripeto appunto ci sono vantaggi forse per gli utenti sicuramente no, vantaggi per Roma Capitale no per, e anzi lo dimostreranno lo stanno già dimostrando le gare in corso che eh, il, le offerte eh, sul canone di concessione, come sappiamo è molto ridotto attualmente, sono anche in aumento del 200, 300, 400 fino al 500%, quindi per fortuna abbiamo avuto la possibilità non solo di scrivere nuovi regolamenti ma di approvarli e di dimostrare che sono la via migliore per tutti, in particolare per l'amministrazione, quindi per fortuna... Non si tornerà mai più indietro, non sappiamo cosa succederà al Governo nei prossimi 12 mesi, non sappiamo cosa succederà a Roma nel 2021, ma non torneremo mai più indietro. Abbiamo dimostrato che le gare sono il metodo più efficiente per l'amministrazione, quindi per tutti noi, e non sarà più possibile tornare indietro. Quindi, non ci sono vantaggi ovviamente occupazionali in una moratoria del genere perché, ripeto, andremo a bloccare tutto. Non ci sono vantaggi per l'imprenditoria sportiva, anzi, è il contrario. Finalmente abbiamo risvegliato gli interessi degli imprenditori verso l'impiantistica della capitale e vogliamo bloccare tutto. A vantaggio di chi? Forse gli unici che se ne avvantaggerebbero sono gli attuali concessionari con concessione scaduta, forse sì loro se ne avvantaggerebbero ma mi sembra che non sia il caso di approvare un atto soltanto per avvantaggio di, di pochi e a svantaggio di tutto il resto del mondo. Quindi siamo assolutamente contrari, anzi chiedo eventualmente di valutare il ritiro di questa mozione perché veramente... Eh, Sarebbe difficoltoso anche votare no, sinceramente, sarei quasi imbarazzato a votare no, ovviamente lo faremo, ma forse sarebbe più opportuno ritirarla questa mozione. Grazie.